benvenuti a tutti quanti allora oggi pomeriggio concludiamo la, eh, il weekend dedicato ai rapporti eh, tra scienze e società con uh, una doppia riflessione eh, su diciamo con due approcci cioè due argomenti che mh, mh, apparentemente sono distanti uno, uno più forse quello di francesco silo slabini più ancorato a un problema eh, concreto e direi anche politico su come avanza in Italia la ricerca, forse anche non solo in Italia, eh, di cui ci parlerà lui, cioè eh, appunto il problema della valutazione della ricerca. Eh, chiaramente la valutazione della ricerca nasce da un'esigenza, credo che si possa dire che l'esigenza principale in Italia era quella di contrastare il fenomeno del baronato, di persone che arrivano alla docenza universitaria e smettono di fare qualsiasi cosa. Però in nome di questa lotta al baronato eh, si, sono, cioè, si sono introdotti dei criteri... Eh, pesantemente distorsivi, criticabili e criticati e saremo anche qui per, per, per discuterne insomma, eh, di come è stata diciamo incanalata eh, la, la, quali sono stati i criteri e come hanno poi condizionato il modo di fare ricerca e come stanno condizionando il modo di fare ricerca in Italia. Eh, e dall'altra parte con Silvana Borutti, eh, di formazione e docente di filosofia, o epistemologia, qual è la? Filosofia, filosofia teoretica all'Università di Pavia, faremo un discorso eh, diciamo un po' più astratto su eh, un tema di cui secondo me bisognerebbe saperne tanto di più. E gli stessi, gli stessi scienziati, vedo gli stessi ricercatori, ne parlavamo prima, affrontano in modo molto molto superficiale, cioè eh, una riflessione su come la scienza, sul metodo della scienza, sui metodi della scienza, eh, che cosa è il metodo scientifico, che cosa è l'oggetto della scienza, che cosa distingue la scienza dalla non scienza. Ecco, una riflessione di questo tipo, eh, che secondo noi si aggancia anche molto bene al problema della valutazione. Ok direi che ho anche parlato troppo quindi passo la parola innanzitutto a Francesco. Grazie mille dell'invito. Eh, io vi eh, allora, anzitutto sono oh, di professione faccio il fisico, diciamo, mi occupo di cose piuttosto stravaganti eh, che è tipo le formazioni delle galassie, però per Hobby diciamo ho contribuito a eh, eh, fondare questo sito roars che si occupa diciamo, di politica scientifica si occupa tanto di valutazione eccetera eh, e quindi vi, vi racconterò un pochettino eh, diciamo, come si può eh, qual è il problema della valutazione perché la valutazione è un problema che riguarda tutti a diversi livelli e, eh, e come si può intervenire per cambiare un pochettino le cose <coughs> allora questo qui è, è, è, è, è, è, è un po' l'outline del talk. Eh, iniziamo dalla domanda della regina. La domanda della regina è una famosa domanda che eh, la regina Elisabetta fece una volta eh, alla London School of Economics nel novembre del 2008, cioè subito dopo che eh, era scoppiata la, la, la crisi economica con il fallimento della Lehman Brothers e, e poi tutto quello che ne è seguito era andata all'inaugurazione di un nuovo padiglione della London School of Economics e fece questa domanda molto ingenua a tutti i professori che erano lì riuniti dice ma perché nessuno l'ha notato? Voi che siete tanto bravi, no? Com'è possibile? Eh, che c'entra questo con la valutazione? Questo è spiegato in questo bellissimo articolo di un filosofo della scienza inglese Donald Gillies, che tra l'altro diciamo, è stato un pochettino la mia guida per entrare in questo problema, eh, Appunto lui dice che la domanda della regina ha mostrato eh, chiaramente che c'era qualcosa di profondamente sbagliato diciamo, nel corso della scienza economica, cioè se uno non riesce a capire, a vedere, a prevedere nel senso di non di dire il 12, eh, il 15 settembre ci sarà il fallimento dell'Aleman Brothers, però dire che la situazione sta, si sta diventando piuttosto critica, quando un sistema diventa in una situazione critica significa che anche delle piccole fluttuazioni possono creare dei grandi, dei grandi cambiamenti, no? il sistema diventa non lineare, invece quello che dicevano gli economisti diciamo, mainstream era che va tutto bene e non c'è nessun problema. Quindi, d'altra parte, proprio quando la regina fece questa domanda, eh, uscì il risultato della valutazione del, eh, all'epoca si chiamava eh, RAE, Research Assessment Exercise, cioè la valutazione del sistema eh, universitario inglese. No? Noi abbiamo un equivalente, adesso si chiama VQR. Eh, e Secondo questo uh, research assessment exercise l'economia uh, fatta da London School of Economics uh, era diciamo, il miglior campo in economia ma anche rispetto a tutti gli altri perché tutti quanti i campi, campi mi hai dato una votazione e questi avevano 3,55 su 4. Quindi diciamo, lui qui ci vede un problema. Da una parte abbiamo un fallimento diciamo, palese no? di non essere riusciti a capire che il sistema economico diciamo, internazionale stava andando a rotto e dall'altra parte invece secondo questa valutazione questi, la, la, la, la ricerca in economia è fantastica. Questo è un problema ricorrente che troviamo eh, viene sempre ripreso, no? dice vabbè, eh, questo poi funziona sempre così, c'è un articolo sul Financial Times dopo qualche giorno eh, c'è un articolo sul Sole 24 ore che dice più o meno le stesse cose. Dice perché dovremmo cambiare il, eh, il modo di insegnare economia? C'è un problema per, proprio il fatto che eh, appunto... Eh, Diciamo, la scienza economica sembra, diciamo, almeno nella sua parte mainstream, diciamo, bisogna sempre specificare perché non è tutta così, però diciamo, quello che generalmente viene insegnato ai corsi universitari non sembra capace diciamo, di dare degli strumenti per interpretare, non, non dico prevedere il domani, ma anche interpretare oggi o capire pure ieri, ecco, che è ancora più grave. Dici, ma perché questo succede? Perché ogni volta poi uno fa scrive questi articoli dice che eh, bisognerebbe fare, e però poi non si fa nulla, non si fa nulla perché eh, diciamo, il problema è come, eh, in base a quali eh, criteri diciamo, la eh, distribuzione dei fondi, le carriere dei ricercatori diciamo, avanzano e le disposizioni dei fondi vengono assegnate, perché questo è diciamo, la molla principale, la gente si muove in base a degli stimoli, diciamo, de, in base a come il sistema è organizzato, infatti il libro, che tra l'altro è molto bello, di Donald Gillies, eh, in cui spiega tutta questa faccenda, si chiama How should research be organized, come la ricerca dovrebbe essere organizzata. <coughs> allora, come funziona la, la, questa valutazione del sistema inglese, che adesso si chiama REF, eh, invece di Rae, diciamo, oh, Questo è stato introdotto nei, nel, negli anni Ottanta dalla, dalla Thatcher e poi è, stata, eh, è stato continuato eh, sotto Blair e ancora adesso funziona più o meno nella stessa maniera. Anche se bisogna subito specificare che diciamo, la valutazione inglese rispetto a quello che si fa in Italia è diciamo, la civiltà verso la barbarie. Ecco, noi purtroppo siamo nella barbarie e già questo sistema non funziona bene. Cioè, come vi spiegherò ha delle, diciamo, de, de, dei problemi diciamo, concettuali. In Italia, oltre ai problemi concettuali, ci sono diciamo, problemi di cannibalismo interno. Cioè, e, eh, questo, quello, come funziona è eh, ogni tanto, ogni tot anni, eh, diciamo, ci sono dei comitati eh, per, ogni, per ogni disciplina che valutano diciamo, il, il, la valutazione dei eh, Che valutano eh, i prodotti di ricerca, adesso si chiamano così anche in Italia, purtroppo, questa mos cosa mostruosa, no? come diceva Anni Moretti: le parole sono importanti. E chiamare prodotto di ricerca, un articolo scientifico, è una cosa che veramente fa piangere, diciamo, è un degrado anche semantico di tutto quanto. Eh, quindi, Diciamo, gli accademici mandano uh, inviano i loro articoli che sono già stati pubblicati, quindi sono stati già valutati dagli esperti della loro disciplina a questo comitato e in base a, a, questi, a questa valutazione ulteriore che fanno questi comitati a ogni dipartimento verrà dato una, una, un, un giudizio, un voto e in base a quello poi verranno eh, suddivisi i fondi di ricerca. Diciamo. Allora, dice, questo però sembra una cosa ragionevole, dice in fin dei conti qual è l'obiettivo? Vogliamo finanziare quelli bravi, perché non vogliamo evitare gli sprechi, questo sarebbe diciamo, la molla, eh, eh, diciamo, il motivo principale, però, appunto, uno deve considerare varie cose, la prima è che questa operazione costa e costa, diciamo sia in Inghilterra che in Italia, ogni, ogni giro di valutazione tra i 100 e i 200 milioni di euro, quindi a seconda di come uno va, li conta, diciamo, perché ci sono dei costi diretti, che è quanto costa l'agenzia e, e quelli che lavorano nell'agenzia, e i costi indiretti, è perché io diciamo, che, eh, sono pagato per fare ricerca devo utilizzare un tot di ore del mio tempo per fare una cosa del genere e quindi quello ha un costo. Uh, e quindi uh, le università sono costrette a uh, assumere gente per, perché, eh, perché, per, perché tutto diciamo, questo meccanismo uh, possa funzionare. E poi c'è il tempo proprio degli, accade degli accademici. Allora, il, il problema che uno si deve porre è se uh, questa maniera, che è appunto costosa di valutare la ricerca, ha veramente diciamo, migliora la qualità della ricerca, perché questo uno vorrebbe, no? dice, vabbè, noi ci mettiamo pure, facciamo fare un po' di fatica ai ricercatori che tanto non vogliono fare niente, in generale fanno solamente eh, truffe nei concorsi, eh, almeno dice, tutta questa fatica servirà a qualcosa. Ecco, però questa, questa domanda non è chiesta, se uno si fa questa domanda... Eh, per esempio in Inghilterra dove questo meccanismo ha funzionato per 30 anni, ecco, vedrà che ci sono pochi studi eh, per vedere, che sono diciamo, eh, mirati a vedere se questo meccanismo funzioni ehm, per migliorare la qualità della ricerca e mh, i pochi studi che ci sono dicono che in realtà funziona eh, all'incontrario, come adesso vi spiegherò. Eh, vabbè, qui possiamo andare un pochettino più veloci. Ok, allora qual è il problema, il problema eh, diciamo, di fondo eh, di, questo, di questo meccanismo? Eh, diciamo, per capirlo bisogna aver studiato un pochettino di, di, eh, di epistemologia, di storia della scienza, eccetera. Allora, ehm, diciamo, la tesi di Kuhn, che è, che è uno dei, dei maggiori. Diciamo, eh, filosofi della scienza che ha, diciamo, spiegato come funziona il metodo scientifico, come funziona il progresso nella scienza, è illustrata da questo grafichetto, no? Cioè, uno pensa che la conoscenza sia qualcosa che cresca in maniera continua e questo eh, invece non succede. Succede che ci sono delle discontinuità. Quando ci sono de delle discontinuità, c'è diciamo, un salto eh, nel, diciamo, un cambiamento, eh? lui chiama un cambio di paradigma. Questo avviene per mille motivi, insomma in fisica avviene sia perché ci sono delle evidenze per esempio che certe teorie non funzionano eh, e anche in generale che piano piano si accumulano, ci sono delle criticità e in generale diciamo, la cosa importante, almeno ne, ne, ne, nelle scienze naturali, è avere diciamo, una nuova tecnologia che possa aprire diciamo, dei nuovi orizzonti eh, osservativi che eh, possano permettere di, di, di fare dei salti eh, diciamo, nella conoscenza. Quindi quello che succede è che la maggior parte del tempo la gente lavora eh, diciamo in quello che Kuhn chiama la scienza normale, cioè ci sta un paradigma e tutti lavorano all'interno del paradigma e poi eh, ogni tanto ci sono queste eh, rivoluzioni scientifiche in cui c'è una sostituzione da un paradigma a un altro, per esempio dalla teoria della gravitazione di Newton alla teoria della relatività di Einstein. No? C'è stato un, un grande cambiamento che è avvenuto, diciamo, di nuovo anche lì. Da una parte c'è stato un input teorico e dall'altro c'è stato un input osservativo. Adesso la fisica, per esempio, si trova, eh, apro una parentesi, si trova in, in, in un momento di crisi perché eh, da una parte ci sono eserciti di persone che sviluppano teorie super sofisticate dall'altra queste teorie super sofisticate sono lontane diciamo, anni luce dalla realtà quindi è una domanda che secondo me molti dei miei colleghi non si fanno, dice ma io nel mio tempo di vita avrò qualche speranza di vedere se quello che studio ha un senso perché la fisica non è una parte della matematica, è diciamo, un'altra cosa, studia la natura quindi dovrebbe essere eh, diciamo, messa a confronto con, con la natura. <coughs> Eh, poi c'è un punto fondamentale eh, appunto di differenza tra le scienze naturali e le scienze sociali le scienze, nelle scienze naturali diciamo in generale come appunto nella fisica eh, è quella presa ad esempio per un po' la regina delle scienze naturali quello che succede è che c'è un paradigma dominante e tutti lavorano sotto quel paradigma nelle scienze sociali invece eh, la situazione è molto differente e in generale ci sono delle scuole eh, differenti che lavorano sotto paradigmi differenti. E non è semplice, non è ovvio, non è forse possibile decidere qual è la scuola che ha ragione. Probabilmente è più semplice dire qual è la scuola che ha torto, <ride> però quella che ha ragione no perché appunto, non si può avere questo test, non c'è un arbitro, in qualche modo la natura, il test sperimentale funziona da arbitro nella fisica, nelle scienze naturali, nelle scienze sociali, questo non è possibile perché lo scienze sociale diciamo, è parte della realtà che studia, quindi la cambia con il suo agire e è, non è un elemento esterno ma è un elemento interno. Quindi lui dice che c'è una differenza tra una, una situazione a singolo paradigma e una situazione a multiparadigma. Quindi quando, il problema è quando, eh, eh, diciamo, mentre in fisica appunto ci sono, eh, la, adesso il paradigma dominante è, è, diciamo, è fondato sulla teoria della relatività eh, ristretta di Einstein la meccanica quantistica, in economia le cose sono molto differenti, per esempio. Um, ci sono tante scuole, eh, e diciamo, le scuole sono anche associate a delle visioni eh, sulla società e sulla politica. Quindi, diciamo, si va da destra a sinistra, dai marxisti ai chinesiani alla diciamo, scuola neoclassica o i neoliberisti. E così via. Allora se uno adesso eh, dentro questo sistema mh, inserisce eh, una, una valutazione in cui ci sono tanti gruppi e questi gruppi in qualche modo eh, si, si, si osteggiano l'uno con l'altro, chi è che vincerà nella, nella gara della valutazione? Eh, molto, molto semplice, vince chi ha maggiori adepti. No? La scuola che ha più, eh, diciamo, più, eh, più adepti vince. Eh, diciamo, quelli, la scuola che, che ha più membri eh, riceverà diciamo, mh, un numero di fondi proporzionale al numero di membri okay? questo almeno è l'esperienza inglese in Italia siamo, siamo all'assurdo in cui per esempio la Bocconi che rappresenta una piccola parte del, del, del sistema eh, universitario in cui i docenti sono una piccola parte rispetto ne, ne, ne, nei settori dell'economia si prendono tutti i soldi del PRIN, dice com'è possibile? Perché beh, lì in Italia basta far parte del comitato giusto e dopo di che uno può pilotare le cose o in un modo o in un altro. Allora, il problema qual è? Il problema è quello appunto di, eh, che la valutazione in qualche modo eh, schiaccia il pluralismo nelle discipline. Cioè le, In questo caso, per esempio nel caso dell'economia, quello che succede è che si tende ad andare a una situazione di monoteismo, nel senso solamente eh, una scuola dominante e, e chi si allontana troppo dal mainstream eh, rischia in termini di carriera in termini di possibilità di carriera in termini di possibilità di avere fondi questo comunque non è eh, non succede solamente in economia in economia, diciamo è questo esempio in cui lui fa perché dice vabbè c'è questa cosa eclatante della domanda della regina, cioè non aver saputo vedere una cosa così enorme e dall'altra parte essere accreditati come quelli più bravi di tutti in qualche modo però succede per esempio io faccio l'astrofisica, succede anche nel mio campo cioè come uno si discosta dalla dal, dal, dal mainstream, cioè da, dalle cose più alla moda che la gente fa, eccetera, eh, rischia molto, rischia molto e eh, in generale il sistema cerca di non farglielo fare, perché se lo fa, soprattutto se è giovane, eh, diciamo, le sue possibilità diciamo, di carriera, di trovare un posto, di avere dei fondi si riducono eh, molto e quindi un, chiaramente uno è scoraggiato allora ma eh, andiamo alla, alla base di tutta questa storia la base di tutta questa storia è questa semplice idea la competizione implica la qualità più aumentiamo la competizione tra le persone, tra i dipartimenti, dell'università, miglior qualità abbiamo no? allora, in questo caso per le università c'è questo famoso articolo di un gruppo di purtroppo economisti perché, <ride> purtroppo perché hanno scritto delle cose senza senso che però sono stati usati eh, sono state usate appunto per difendere la riforma Germini per dire per cui appunto vedete che non è che stiamo parlando di, di, di articoli polverosi in qualche biblioteca che non hanno nessun effetto pratico, questa, questa roba ha molto effetto pratico, in cui praticamente diceva uno, io dico, vabbè vediamo questi che hanno fatto, hanno messo un grafico su in cui c'è la competizione, in cui c'è la qualità e in cui si vede che c'è una correlazione. Ecco questo è quello che loro presentano, no? da una parte c'è l'indice di autonomia e competizione, dall'altra c'è l'indice di qualità, che è una cosa, diciamo, beh, ma qui, qui c'è un problema, qui non è un problema, diciamo, questo è proprio un problema, diciamo, basilare, in fisica, dice, diciamo, beh, qui dovresti andare a rifare fisichetta 1, che è l'esame in cui uno fa i test, le analisi statistiche e cerca di mettere insieme le cose, cioè, un articolo così non può essere usato, un grafico così non può essere usato a supporto di una politica, per esempio come nel caso della Gelmini, o in generale giustificare le cose assurde che vengono fatte nel campo dell'istruzione superiore, non solo in Italia. E invece purtroppo questo è quanto. Questo è un altro esempio, questa è così più una presa in giro, eh, cioè non è una presa in giro, è una realtà. Questo qui è, è l'indicatore eh, standardizzato di performance dipartimentale che è usato per individuare i 180 dipartimenti di eccellenza di questo paese. Questo per dire dove può arrivare la deviazione diciamo, di, delle persone che si occupano di questo, di questo problema. Vabbè, allora vediamo un pochettino um, eh, qual è facciamo un passo indietro allora, il problema è eh, qual è la connessione tra valutazione e politica eh, il problema è diciamo, vecchio come la notte dei tempi, cioè, il problema è l'indipendenza e la libertà di chi fa ricerca no? e quindi il, il, diciamo, mettere un freno all'ingerenza di chi diciamo, ha il potere ha il potere dei soldi, ha il potere de della distribuzione dei fondi, delle carriere su, sulla, sulla, su come eh, viene fatta la ricerca e questo è il problema di fondo che vediamo anche sempre nel nostro paese appunto a livello di barbarie perché diciamo in, in nostro caso l'ampure diciamo, è proprio il braccio armato eh, diciamo, della politica è stato così <coughs> ma uno come vorrebbe fare dice vabbè, secondo me un, un test che uno dovrebbe porsi diciamo che uno che vuole in qualche modo eh, occuparsi di come distribuire in maniera ottimale i fondi è questo. Se una politica commissione no, eh, si unisse eh, oggi e decide dei metodi, ecco, ma se noi applichiamo quei metodi a un progetto non so, di vent'anni fa che poi ha preso il Nobel, funzionerebbe? Questa è la domanda cruciale. Adesso vi farò vedere che in generale tutti i metodi usati eh, diciamo, oggi, dati per scontati, la meritocrazia, l'eccellenza, no? nascosta da queste parole, valutazione, meritocrazia, eccellenza, sono esattamente contrari al progresso scientifico. Vabbè, chiaramente un'altra un possibilità è quello di avere eh, una palla di vetro, ma siccome quella non abbiamo, l'unica cosa che possiamo fare per testare i nostri metodi è un'analisi della valutazione da un punto di vista storico. Cioè Andiamo a vedere quello che è successo. Allora, ci sono due metodi fondamentali da una parte c'è la divisione eh, della torta sulle eccellenze ed è quello che oggi si pensa di fare Dici, io voglio premiare le eccellenze perché sono le eccellenze che mi trainano il sistema in avanti no? questo se uno va eh, eh, diciamo il problema è che cos'è l'eccellenza oggi se uno va a vedere chi è l'eccellente e lo, lo finanzia in realtà non sta finanziando l'eccellenza che verrà domani che è quello che uno vorrebbe fare cioè io vorrei finanziare delle ricerche che domani mi faranno una scoperta, perché se no che stiamo facendo? In realtà quello che si sta facendo è finanziare delle ricerche che ieri hanno avuto successo e che quindi insomma vado sul sicuro in qualche modo, però questo non porta a nessun progresso se uno va a vedere per esempio eh, l'IRC che è Diciamo, la borsa più, eh, l'agenzia di finanziamento a livello europeo che dà le borse più, eh, diciamo, ambite no? da, da tutti quanti, pure da me, nel mio piccolo, anche se chiaramente ehm, è molto difficile averle perché, eh, diciamo, le vincono il 5% di chi fa domanda, che significa che lo vincono lo 0,005% dei ricercatori d'Europa. Allora, uno si domanda se... Eh, se Diciamo, mettere su un, un, un programma di ricerca per finanziare lo 0,005% dei ricercatori abbia un senso e infatti non ce l'ha questo qui è per esempio nel, nel, questa è proprio una slide loro eh, in cui diceva ah, per esempio l'ERC eh, che fa finanze e ricercatori eccellenti questi sono tutti i premi Nobel in fisica peccato che prima hanno avuto il primo Nobel e poi hanno avuto l'ERC è capito? Eh, ma, ma questo è demenziale, non è prima di eccellenza questo è essere stupidi, diciamo. E questo, vabbè, è un dao di fatto. Comunque, diciamo, il è San Matteo, no? Chi ha avrà di più, chi non ha avrà di meno, questo è il, è il, è il tema della, di, dietro queste parole: competizione, valutazione, meritocrazia. Andiamo a vedere lo stesso concetto applicato al, alle classifiche delle università. Allora, c'è quello che si chiama, che io chiamo, cioè che è stato chiamato eh, il modello Harvard here. Dice qual è la maniera per un paese di diventare diciamo, leader mondiale scientifico-tecnologico è quello di avere Harvard, è chiaramente di avere un'università che sia, che sia eh, come Harvard. Dice, e quindi per questo bisogna fare una continua valutazione delle capacità delle potenzialità. E quindi questo, diciamo, ci sono dei, dei, dei rankings che sono applicati non a livello nazionale, cioè quelli di, appunto, siamo sempre, nello stesso discorso, la valutazione fatta in Italia è la barbarie, ma quello fatto a livello internazionale anche è una cosa assurda. E comunque, in cui fanno queste classifiche e, e, e, e le università si cercano di Diciamo di adeguare, eh, di migliorare la loro posizione delle classifiche e ogni anno, cioè quante volte esce la classifica, eh, qua, oppure quella di Shanghai, oppure quella del Censis, e quella di Repubblica, ce cioè, ne sono 50, e tutti quanti che commentano, abbiamo scalato quattro posizioni, siamo passati dalla 120 alla 95, dice: Ma bravi! Che poi in generale non significa nulla, nel senso che. Se uno, quelli sono i ranking, ma se uno va a vedere i punteggi, magari il punteggio è cambiato di 0,5 su, su un punteggio di 300, per cui sono proprio cose in, assolutamente insensate. Comunque, diciamo, il modello Harvard here è il modello basato sul trickle down. Diceva, beh, noi comunque abbiamo questi bravissimi, alla fine, diciamo, qualcosa sgocciolerà anche gli altri. Eh? Però quello che in realtà succede è come il trickle down, diciamo, lo champagne invece di distribuirsi se ne va a Panama. Allora, se uno va a vedere per esempio queste classifiche qua, no? questa è una, eh, questa è quella di Shanghai, che cosa vede? Così a colpo d'occhio le bandierine. America, America, America, Inghilterra, America, America, America, Inghilterra. America, America. Dice, eh? Bravi! Eh? Ok. Ma che cosa significa questa classifica? No? Cos'è che manca in questa classifica? In questa, in questa tabella manca una, una colonna, che è la colonna fondamentale, cosa che misurano veramente queste classifiche. Molto semplice, misurano i soldi. Esattamente come le squadre di calcio, no? dice il Real Madrid è la squadra più forte di tutta. Beh grazie. Andiamo a vedere quanti soldi ci hanno messo dentro. Eh, okay. Il problema, no? Per esempio, se uno vede Harvard e Stanford, eccetera, non è che Harvard. Mh, il problema ci sarebbe se Harvard non fosse prima, perché qual è il problema? Il problema è questo, cioè i, le spese operative di Harvard sono come la metà dei 66 atenei italiani, Harvard ha 21.000 studenti e spende 130.000 euro a studente, ecco, i, i, tipicamente in, in, in Europa, diciamo, a parte Cambridge e Oxford che sono un'eccezione, nel senso che sono più orientate verso una, una, una, un modello americano. Eh, se uno prende Harvard e Yale, praticamente siamo a livello di tutti quanti che hanno 33.000 studenti. Eh, allora, se uno vede questi numeri, eh, chiaramente eh, si, si nota, si può rinormalizzare quella classifica lì. No? Eh, oltretutto poi bisogna anche dire che quelle classifiche prendono le mere, le pere i tavolini, le sedie e dividono per quattro, perché uno sta sommando il numero di Premi Nobel, non so, il numero di articoli, il numero di citazioni, il numero di mense, il numero di studenti stranieri e fa la media, cioè, anzi poi c'è un'altra voce che è ancora più assurda, è l'opinione dei datori di lavoro, è l'opinione, no? Cioè uno gli arriva questo test e dice, ma tu che ne dici? Ma ah, sì, vabbè, dai, ma scena un incredibile proprio, e questo dietro, eh, questo è... E oltretutto, che succede in America? Perché poi, che anche in America, in cui il sistema universitario non è Harvard e Princeton, il sistema universitario americano non è Harvard, Princeton o Yale, quello è diciamo, il, il, le, le ciliegine sulla torta, ma poi in, in America c'è anche la torta, che è un sistema diciamo, differenziato, un mezzo privato parte pubblica una parte privata e pubblica eccetera una parte federale una parte statale in cui appunto quello che succede è che però queste grandi università si succhiano diciamo, la, la, la gran parte dei fondi no? eh, per esempio dei fondi privati perché lì chiaramente ci sono degli incentivi fiscali a dare soldi alle università allora, se uno vuole vedere una classifica diciamo, più sensata per esempio si può vedere la produzione di articoli scientifici. No? In questa produzione totale di articoli scientifici, questi sono due anni, cioè due, due, due range di anni, dal 99 al 2003, dal 2000, adesso ce ne saranno pure più, più moderni, probabilmente l'Italia grazie a Hambur avrà schierato le posizioni, comunque si vede che l'Italia è tra i primi paesi al mondo. Se poi uno eh, normalizza per esempio le citazioni o, o il, eh, il numero di articoli a i soldi investiti, chiaramente vede che tutti, tutti i paesi si distribuiscono intorno a una linea, a una, a una linea diciamo, unica, eh, con delle fluttuazioni. Ecco, se uno vede appunto l'efficienza, la produttività, cioè citazioni per milioni di dollaro, poi gli articoli per milioni di dollaro, l'Italia tra l'altro messa pure bene. Quindi, ehm, but, Diciamo, questo, questo dogma dell'eccellenza però sta in qualche modo distruggendo eh, il pluralismo, eh, diciamo, l'iniziativa dei singoli, eh, la ricerca mh, nel senso più alto del termine a livello internazionale. Quello che succede è che ci sono un piccolo numero di ricercatori di elite che hanno intorno schiere eserciti di, di, di, di collaboratori, eh, appunto se uno pensa solamente a una borsa ERC, sono 2 milioni di euro, eh, 2 milioni di euro uno può assumere, c'è cioè un mio amico per esempio che è un teorico, ha vinto una borsa di 2 milioni di euro a Oxford, aveva 60, eh, 60 eh, l'equivalente di 60 postdoc, oh, io dico cosa ci puoi fare con 60 postdoc, no? Cioè, non lo so, se Einstein aveva 60 postdoc, è una cosa assurda, e però è così. Poi alla fine uno che vince 2 milioni di euro, per esempio in Italia, il suo più grande problema è spenderli perché chiaramente ci sono delle regole eh, della borsa ERC che sono conflittuali sicuramente con quelle per esempio del CNR, quindi trovare, diciamo, fa una commissione per eh, prendersi dei collaboratori, mica può farlo così, deve fare la commissione, il bando, la segna di ricerca, insomma è tutta una trafila che è appunto, dopodiché una lotta contro il tempo e contro, e contro diciamo, la burocrazia. Questo in un sistema in cui il numero di postdoc, come anche il numero di PhD, eh, al mondo, eh, questa, questa è, in, è in America, sta crescendo in maniera, diciamo, eh, in maniera lineare dagli anni 70. e uno degli aspetti di questa crisi, del, che vi cito a un passant, è, è, è questo articolo eh, famoso di, un, di, un, di uno statistico eh, greco-americano, John Ioannidis, perché la gran parte delle, delle ricerche sono false, eh, lui ha mostrato che gli articoli più citati in medicina, i 10, i 20, non mi ricordo, erano eh, falsi, nel senso che erano sbagliati. E, e questo è un problema che sta diventando, diciamo, che viene visto anche a livello eh, di stampa mh, diciamo, di, di grande diffusione come l'Economist, eccetera. Il problema è che cioè, le, le retraction, cioè la gente che ritira gli articoli che ha già mandato sta aumentando, ma la retraction probabilmente sono la punta di un iceberg e sotto c'è una grande, grande, sempre crescente diciamo, malpratica, cioè gente che stira le cose, taglia gli articoli, ne fa tanti, fa gli articoli, fotocopia, si inventa un po' i dati, insomma, magari non a livello della madia, ma <ride> vabbè. C'è un, un, un drogaggio, diciamo, ecco. anche poi da parte dell'editoria, dell perché chiaramente le pubblicazioni costano, hanno un costo e qualcuno le paga, allora, o il ricercatore stesso, o il sistema, eccetera, eccetera. Ok, torniamo un attimo all'Europa. Eh... Vediamo come appunto questo dogma dell'eccellenza dell dell viene diciamo, declinato a livello europeo. Vabbè, niente, la cosa, ci so, le le borse ERC di cui vi ho parlato è una parte, poi ci sono diciamo, altre maniere di, di, di distribuire i fondi a livello europeo, ci sono delle linee di ricerca top-down, cioè questi progetti flagship per esempio che vengono decisi in maniera diciamo, oscura da persone ignote che comunque vengono in qualche modo in cui uno decide per esempio che le, si, si lavora su questo tema e su quest'altro tema. Poi in generale l'Europa lo fa all'anno T-1, all'anno T anche in Italia si fa la stessa cosa. Uh, un problema è, è questo, uh, se uno vede per esempio uh, il numero di borse ERC che vengono vinte dai singoli paesi, l'Italia non è messa neanche tanto male, però se uno è, il, è, è la seconda... È, è la seconda secondo histogramma, però il verde eh, sono il numero di borsa che rimangono nel proprio paese e il blu sono quelli che vanno in un altro paese e l'Italia ha la maggior, il maggior numero di persone che vanno a fare la borsa in un altro paese, questo perché, diciamo perché come direbbe catalano, no? vi ricordate quelli della notte, è meglio andare in un paese che poi finanzia le tue ricerche, che ti dà possibilità di carriera, in cui puoi assumere i, i, i tuoi collaboratori, oppure in uno dove tutto questo non avviene? Dice, ovviamente. <ride> eh, e questo è quello che succede. Ma la cosa più eh, allarmante di come vengono distribuiti i, i fondi europei è che di nuovo è come Robin Hood all'incontrario. Cioè, i soldi vengono presi da chi ha già i soldi e vengono presi da chi invece non li ha. Cioè, praticamente, noi abbiamo un flusso netto di soldi dall'Italia alla Germania, all'Olanda, alla Svizzera, a all Israele, cioè a paesi. Israele fa parte del, del, del, del, de, della rete scientifica. A paesi che hanno già. Eh, Infinite risorse e perché questo avviene? Perché sono più bravi? No, perché ovviamente che cosa vuol dire che uno va a fare una competizione eh, diciamo con un paese come la Germania dove si spende quattro volte quello che spendiamo noi, hanno diciamo, cinque volte i ricercatori, e è ovvio che vincono di più, cioè sarebbe strano il contrario. Infatti, per esempio, gli inglesi che hanno inventato la re, la, la, questo assessment exercise e per questo avranno colpa diciamo eterna, però. Non sono stupidi, nel senso che eh, la distribuzione dei fondi poi non viene fatta in base a eh, una logica nazionale come viene fatta da noi, e da noi in pratica significa che i fondi si riprendono università del nord Italia e chi ci rimette sono quelle del sud, eh, lì il, il, il, ci sono le macro regioni, cioè ci sta eh, insomma, eh, la, la Scozia, cioè, eh, Oxford e Cambridge non sono in competizione con le università scozzesi da un punto di vista dei fondi. Perché sennò se no se prenderebbero tutti loro, ovviamente, ma uno, quello che deve evitare è questo, ed è esattamente quello che succede in Italia, ma succede anche a livello europeo. Anzi, probabilmente succede in Italia perché hanno preso il buon esempio, le linee guida dell'Europa, questa grandissima furbata, eh, e questo appunto, se uno va a vedere eh, quello che sta succedendo in Europa, è un, un aumento, una, eh, aumento delle diciamo, delle differenze nel, nel finanziamento alla ricerca e alla, alla tecnologia. Diciamo. Questo è il grafico per l'Italia, eh, l'Italia rosso è in eh, quello che ci si mette e questo è quello che si prende. Diciamo. E, Inghilterra e Germania sono in positivo, la Francia e l'Italia e anche la Spagna sono in negativo. Okay, questi sono i paesi che prendono di più. Quello che prende di più è la Svizzera, poi Israele, Olanda, Danimarca, S Svezia, United Kingdom, eccetera. E noi siamo chiaramente verso la seconda parte della classifica. Ok, ma torniamo a, uh, uh, al problema delle, di come dividere la torta. Ma okay, allora uno allora cosa, cosa, qual è la proposta? Cosa vuole fare? Dice, beh, andiamo, a vedere, andiamo a vedere quello che è successo ma è successo negli ultimi vent'anni, non un secolo fa, per dire dobbiamo comunque calarci in un mondo, per esempio nella fisica, eh, in cui il 90% dei fisici mai vissuti è oggi vivente. Quindi chiaramente se uno fa l'esempio so, di quello che è successo all'inizio del secolo, vabbè, era proprio un altro pianeta, anche a livello di sociologia, di come funzionava la, la ricerca. quell'epoca era tutto diverso, adesso con questa quantità enorme di persone che lavorano nella ricerca a livello internazionale, in Italia purtroppo no, eh, o almeno non abbastanza, la situazione è cambiata. <coughs> allora, eh, vi illustrerò adesso rapidamente qualche scoperta in cui i ricercatori erano degli outsider o delle quasi, quasi outsider, i laboratori erano laboratori università marginali, cioè di provincia o di serie B, e tutti hanno fatto una sorpresa rispetto allo stato dell'arte del campo, cioè esattamente il contrario di quello che adesso succede appunto a livello europeo, dove uno per vincere una borsa ERC di aver già pubblicato 10 Nature e deve anche fare un programma di ricerca in cui mette le milestone, cioè dice tra sei mesi farò questo, tra un anno farò questo, tra due anni farò questo, che è una cosa assolutamente assurda, se uno ha mai visto che cosa è la ricerca, ecco, pensare di fare uno schemino, no, le uscite dell'autostrada è una cosa senza senso, ecco comunque questo è. Poi noi appunto, sempre perché dobbiamo sempre scendere un gradino rispetto agli altri, questo è Graziosi che era l'ex presidente dell'ANVUR, dell'agenzia di valutazione italiana, che dice così, Vabbè, insomma qua eh, non è che siamo tutti Einstein e Galileo, un bravo ricercatore eh, quando diventerà famoso, avrà il suo premio. Nel frattempo, deve ringraziare che è rimasto ricercatore e non l'hanno bruciato vivo. E non è per finta, l'ha detto sul serio. Così. Questo, diciamo, è il degrado della nostra Accademia. Uno prende un personaggio del genere e lo fa diventare presidente dell'agenzia di valutazione. Purtroppo, questo è successo. E questo è. Allora, vediamo qualche esempio invece positivo. In questi hanno, hanno scoperto la superconduttività alta temperatura, nell'86 tra l'altro, nell'86 mi sembra, eh, e hanno preso il Nobel praticamente l'anno dopo, eh, questo hanno aperto diciamo, un campo della fisica, erano due eh, che lavoravano all'IBM di Zurigo, che appunto era un laboratorio eh, secondario, perché l'IBM principale stava a eh, Yorktown in America, e eh, erano due, era un, uno più senior, Mueller, e il suo collaboratore, praticamente nell'uno e nell'altro erano visibili da un punto di vista di citazione. Queste qui sono le citazioni per anno, quando hanno fatto la scoperta e l'hanno indicato dalla freccia. Questo è eh, Müller, no, questo che è il, lo studente Ben Bendrods e questo è Müller. Okay, quindi praticamente prima, infatti Müller c'era qualche articoletto, qualche, qualche citazione, ma insomma era praticamente un semisconosciuto e questi nel giro dei due anni hanno... Allora, chi avrebbe mai finanziato una ricerca del genere? Che poi dici, cosa vuoi trovare? La ad alta temperatura, che era una cosa assurda teoricamente, tra l'altro. Cioè, loro hanno scoperto la superconduttività in dei materiali che devono essere perfettamente isolanti. Perché la, la scienza funziona così. Qui hanno scoperto l'effetto tunnel. Eh, no, infatti, non è 87, sarà 89 questi qua. Eh, e di nuovo, erano due assolutamente sconosciuti che facevano delle cose, diciamo, marginali rispetto allo stato e all'arte e hanno scoperto di nuovo qualcosa di sorprendente. Questi ancora più incredibili hanno scoperto la magnetoresistenza gigante, che è quello che ci permette di avere questo laptop, il telefonino, eccetera, e grazie al fatto che sono scoperta una maniera di miniaturizzare eh, gli hard disk. Eh, L'effetto fisico dietro eh, è stato loro, anche loro diciamo, hanno recitazioni eh, e... Eh, numero di articoli praticamente eh, eh, diciamo, erano due normali ricercatori non erano due strampalati che chissà che facevano, erano due professionisti del loro campo che non pubblicavano su natural science insomma magari hanno pubblicato qualche fisica di più lettera, qualche, qualche, però insomma niente di che Infatti, eh, gli chiedono a Albert Fert, diceva: Che ne pensi di questa, di questa riforma che ha fatto Sarkozy eh, nel, nel è? Il 2007, mi sembra, eh, in cui aveva introdotto questo finanziamento a progetto? Eh, e lui dice: Beh, io sono contrario perché un finanziamento a progetto, per esempio, rispetto alla ricerca che facevo io, non sarebbe mai stato possibile e me l'avessero finanziato perché eh, noi facevamo delle cose strane che nessuno, diciamo, del. Il mio collega al tempo reputava essere delle cose che, che eh, potessero avere una prospettiva, eh, invece poi ce l'hanno avuta. Allora, questo che significa, qual è la lezione di tutti questi casi? Che bisogna finanziare: diciamo, va bene finanziare il super bravo, ma pensando che il super bravo deve essere bravo a fare una cosa domani, non una cosa ieri, e soprattutto bisogna dare un po' di risorse al sistema in generale, anche alla cieca anche finanziando le ricerche che uno dice, vabbè, ma queste alla fine non hanno questo grande consenso, non prenderanno 10 punti su 10 da 5 referi differenti, anzi è proprio quello che deve andare a finanziare. Vabbè. Un altro esempio è il grafene, questo è ancora più eh, buffo perché questo che ha vinto il premio Nobel per il grafene nel 2010, vabbè, uno era un suo postdoc e lui era un, un russo che si era trasferito a Liverpool e eh, ha già vinto il premio Ig Nobel. sapete che c'è questo premio Ig Nobel che le ricerche diciamo curiose eh, o un po' strampalate ha fatto lievitare eh, una, una rana, e, eh, sì. e, è un tipo assolutamente non banale questo Andrei Game. Vabbè, adesso uno dei flagship dell'Europa è sul grafene, perché questo grafene c'ha... In realtà c'è più potenzialità che cose pratiche, però è vero che è un materiale molto, molto interessante, che potrebbe avere svolti incredibili, e questi, di nuovo, citazioni, no? prima praticamente non esistevano e poi sono esplosi. Eh, Queste addirittura, eh, ci hanno avuto 10.000 citazioni in pochi anni, per cui diciamo, sono veramente esplosi. Eh, la cosa divertente è che loro hanno scoperto questo materiale diciamo, eh, mettendo dello scotch da pacchi su delle barre di grafite praticamente hanno fatto dei, questi layer questi strati eh, quasi uni, uni, uni mh, atomici monoatomici eh, di, di questo materiale in questa maniera strappando eh, da, da, dal grafite, da, da, da, da, dice, ne, addirittura nella, nella, nel, nella press release del premio Nobel dice eh, la, la, la giocosità, la maniera in cui eh, no, può essere una maniera di, di, di imparare cose e a volte ti può far pure vincere al jackpot. Uh, questo un altro esempio è la scoperta, diciamo, più ingegneristica del, del, del, del, um, del linguaggio HTML, insomma. Uh, Tim Berners-Lee, no? la votazione del progetto è vago ma, ma, ma, ma è bad exciting. Insomma, che, diciamo. Questo è un altro eh, personaggio eh, molto interessante, un matematico eh, che eh, qualche anno fa ha risolto un problema diciamo, sui numeri primi eh, che, insomma, che, insomma, che ha fatto un grande passo eh, nel campo e fino a quel momento non era stato eh, diciamo, non aveva vinto né la posizione accademica, né praticamente era, eh, era un professionista, vendeva panini nella metropolitana. Eh, questo per dire, allora, la competizione non, non fa aumentare sempre la produttività, questo è diciamo, il, il mondo delle favole in cui vivono i nostri amici bocconiani, eh, è una cosa ideologica, la competizione fa migliorare la produttività fino a un certo punto. Poi se spinta troppo, se c'è troppa diciamo, competizione col mio vicino di stanza invece che una sana cooperazione, eh, la, la produttività, per esempio, oppure se lo devo sempre fregare e quindi mi invento i dati, oppure tu, tutta questa cosa qui, chiaramente la qualità generale del, del decade invece di aumentare. Qual è il problema? Il problema, questo, se questa qui è un grafico ideale di una distribuzione di, di qualità, no? e qui da una parte c'è la frequenza dall'altra parte c'è il numero allora noi cosa vorremmo fare? vorremmo andare a trovare quelli che sono verso 100 ecco questo non è, non è possibile diciamo. identificare quelli di 100 vabbè, è anche semplice in un certo senso ma noi vogliamo trovare quelli che stanno qui intorno ne nella parte diciamo, centrale che domani arriveranno a fare delle scoperte importanti quindi eh, qual è il vero problema? questo diciamo, si riscopre l'acqua calda come dice Imre Lakatos, che è un filosofo della scienza, dice la storia della scienza è stata e deve essere una storia di programmi di ricerca in competizione e non di persone in competizione, è molto differente, perché la competizione tra le idee implica che ci sono idee differenti, quindi scuole differenti che le sviluppano, quindi un pluralismo, eh, è esattamente il contrario della competizione tra le persone che invece porta alla scomparsa della competizione delle idee. Poi ci sono anche degli articoli diciamo, che si sono posti il problema, dice come, eh, qual è la, la, la chiave? La chiave è la diversificazione, cioè il fatto di avere linee di ricerca che sono diciamo, diverse e da, appunto da questa, da questa diversità nasce il, il, nasce il progresso. Di nuovo questo è un articolo di Ioannidis eh, in cui dice che è uno scandalo che milioni di dollari sono spesi e... Ne, in ricerca, non sapendo, non, neanche ponendosi il problema di qual è la, la maniera migliore di spenderli, solamente eh, avendo questo assunto ideologico che l'eccellenza, che è la valutazione porta all'eccellenza, eccetera, eccetera. Okay. Uh, Donald Gillies ah, è stato uno tra i primi che io sappia a proporre, diceva che bisogna metterci un pochettino di eh, casualità nella scelta delle, de, de, delle persone, de, cioè bisogna introdurre un elemento random. Questo aiuta, come aiutava al no, Doge di Venezia, che in qualche modo no, la, la, sapete la storia, de, veniva estratto un, con una, un meccanismo abbastanza complicato di estrazione, però veniva estratto in modo da non prendere sempre il rampollo della famiglia dominante, ma cercando un pochettino di variare. Un, eh, la stessa idea è eh, quella che si può applicare nella ricerca, insomma, chiaramente metterci a un certo punto, chiaramente mettere una. una una soglia minima e poi eh, mettere qualche tipo di elemento che introduca un po' di casualità nella scelta, perché non c'è altra maniera, nel senso che eh, non si può, leggendo un progetto di ricerca, è chiaro che se è una cosa molto innovativa uno non lo capisce oggi, lo capirà domani, una volta che la cosa innovativa eh, si è dimostrata essere tale. <coughs> ok, vabbè questo lo saltiamo perché sennò no, non finisco più. Uh. Ok, Questo è, eh, per esempio era quello che diceva eh, Vanna Bush, che è stato il direttore del, dell'ufficio per la sci ricerca scientifica, praticamente uno di quelli che ha accordiato il progetto Manhattan, che è, come sapete è stato più grande, diciamo, una delle più grandi imprese scientifiche eh, che siano mai state realizzate. Lui ha scritto questa lettera, eh, Science the Endless Frontier, a, al, al presidente Roosevelt, in cui diceva... La scienza è fondamentale, ma solamente eh, come membro di un team. Eh, perché senza il, il, processo, il progresso scientifico no, non possiamo assicurare la prosperità alla nazione, ma la scienza deve essere vista come membro di un team. Questa è la cosa fondamentale. Voleva dire che, per esempio, molto spesso si dice: Ah, eh, però voi del CNR o voi dell'università. Non, non date un contributo all'economia. Cioè, perché l'economia del paese ristagna? Beh, perché innanzitutto c'è un problema nell'università. Invece non c'entra nulla, cioè, l'università fa il suo lavoro, eh, lo può far bene o può far male, questo è un altro conto, eh, e, diciamo, il, il, il passaggio tra la conoscenza eh, accademica e invece l'innovazione tecnologica è un passaggio molto complicato che in Italia appunto viene saltato a piepari e dice vabbè siete voi, il problema siete voi, il problema è la formazione, dobbiamo formare i, i, i ragazzi uh, no, alternanza scuola-lavoro, tutta la filosofia che c'è dietro questo, è sempre quello, cioè bisogna trovare un capo espiatorio, qui è il capo espiatorio del, del fatto che l'economia italiana è quello che è è la formazione e quindi bisogna cambiare no? la buona scuola, la riforma Gelmini è tutto frutto di quello che poi l'unico campo in cui la politica è andata avanti come un treno e sta ancora andando avanti come un treno eh, in una direzione sbagliata è proprio quello della formazione, cioè l'università e la scuola, questi sono stati gli obiettivi di tutti i governi da... da dalla da, da, metà degli anni 90 a oggi e ancora oggi troviamo, no, malgrado tutti questi rivolgimenti, il governo del cambiamento, i grillini, gli antivaccinisti, quello che è, comunque, è il è blindato, non vi preoccupate perché quello che ha scritto la riforma Germini ora dirige praticamente il Ministero. Uh, comunque, la mentalità, diciamo, purtroppo sbagliata dietro questa, questa, questa, eh, questa cultura, questa subcultura italiana, e la spiega bene Berlusconi nella sua trivialità, dice, vabbè, ma perché dobbiamo pagare uno scienziato quando facciamo le migliori scarpe del mondo? Questa è la domanda, ma questo non è uno scherzo, va detto sul serio e la gente lo pensa sul serio. Lo pensa sul serio e lo fa, la cosa incredibile, probabilmente uno dei pochi campi in cui c'è diciamo, questa trasmissione tra, nella politica diciamo, eh, di quello che succede effettivamente, è esattamente questa idea qui. Cioè noi non ci serve, perché facciamo le scarpe. Allora, che si fa? Ma si taglia il costo del lavoro, non si punta sulla produttività. Cioè, la, in Italia c'è il paradosso assurdo eh, in cui cioè, abbiamo il minor numero di laureati nei paesi Oxe, cioè meno della Turchia. Cioè, abbiamo un numero di dottorati che veramente fa paura. No, siamo Prima del Lussemburgo, che praticamente non ne ha, eppure non trovano lavoro. Perché? Perché chiaramente c'è un sistema produttivo che cioè il, il, il punto è andare a fare competizione con eh, il Nord Africa. Ma lì uno perde. Come fai a avere i salari? Capito? Come fai a mantenere dei salari adeguati se tu fai, fai quello, se tu non ti specializzi? E niente, questo per esempio è un, è, un, è un grafico molto esplicativo in cui sulle ascisse e le ordinate ci sono il numero di scienziati e ingegneri per milione di abitanti, invece sulle eh, ascisse c'è la spesa il, in ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Praticamente ci stanno i paesi che stanno sulla destra in alto, su quelli più, gravi, più efficienti e noi stiamo andando verso il terzo mondo. L'Europa non ci ha aiutato perché l'Europa diciamo già nel 2001 quando si diceva ah, nel 2010 bisogna avere un 3% di spesa di ricerca e sviluppo rispetto al PIL finalmente un 3% sensato che è venuto fuori dall'Europa ecco quel 3% là è stato dimenticato cioè fine del 3% esattamente e invece l'Europa era a quattro velocità cioè c'è la zona diciamo nord centrale poi c'è la Francia l'Inghilterra e, e l'Inghilterra poi ci sono i paesi mediterranei e poi ci sono i paesi dell'est che vabbè lasciamovi stare. Eh, nel 2001 c'erano già grandi differenze, nel, nel 2010 mi sembra le differenze sono aumentate, diciamo, per esempio l'Italia è stato uno dei pochi paesi che ha tagliato eh, in, in istruzione, la Germania invece ha aumentato del 70%, del 70 il suo budget e adesso arriva al 3% e guarda caso vince anche i progetti europei più dell'Italia. <coughs> E vabbè, poi in Italia di nuovo c'è stato un taglio, l'Italia esce da, da, da questo decennio eh, come se ci fosse stata una guerra, che c'è stato una, un calo del 20% dei docenti, delle risorse, degli studenti, di tutto, già partendo da una situazione disastrata. Quindi l'unica cosa che mancano sono le macerie diciamo, materiali, ma anche quelle tra un po' arriveranno perché <ride> intanto crolla qualcosa. Eh, Vabbè, niente, eh, Questi qua li possiamo saltare, vado alle conclusioni. Ecco, noi tra l'altro siamo in una situazione in cui diciamo, mh, queste, le frecce verdi sono quelli che entrano in un paese, i frecce arancioni sono quelli che escono. Eh, noi purtroppo abbiamo tantissima gente che se ne va, il problema non è l'immigrazione, il problema dell'immigrazione è così, è folcloristico quasi, il problema vero è l'emigrazione, l'immigrazione di giovani che si sono formati a spese, diciamo di pantalone e eh, che se ne vanno via, perché qua non hanno prospettiva, appunto. Eh, questo è il problema, ma invece di parlare di questo si parla di 20 persone che stanno in mezzo al mare. Eh, la Cina ha avuto un, uno sviluppo veramente pazzesco, vedete quel grafico rosso lì è eh, la spesa, ehm, raggiunto, sta raggiungendo gli Stati Uniti praticamente, e infatti si vede no? vent'anni fa i prodotti cinesi erano prodotti di scarto, adesso eh, la Cina sta iniziando a essere eh, alta tecnologia che fa paura alla Germania e guarda caso c'è la via della seta uh, un, un, ultime due cose allora, la prima è allora, la, l, tra le tra le fondonie tra le fake news che vengono diffuse è eh, che eh, l'economia americana mh, diciamo, funzioni grazie alla mano invisibile, questo, al mercato, all'efficienza del mercato, a tutte queste storie qui. Ok, c'è una parte di verità in questo, ma l'altra parte di verità è in questo grafico, cioè è in una spesa di circa 60 miliardi di dollari, spesa federale, in ricerca e sviluppo. E questo è il motore di tutto, perché senza questa spesa qui non ci sarebbe Apple, non ci sarebbe praticamente tutta la parte di alta tecnologia, quindi in il, il, il, da questo punto di vista gli Stati Uniti sono un paese, diciamo, non dico socialista, ma almeno keynesiano, ecco. poi il resto sono le, le, le, le fondonie che ci racconta Giavazzi. Se uno vede per esempio, questo qui è un bellissimo articolo di, di, de, de, de, de, della del libro della Mazzucato, anzi, lo Stato Imprenditore. Se uno vede per esempio nel, nel, nel, nel pc, in un iphone, quello che è, eh, ci mette il, il, la grant di provenienza che ha permesso quella scoperta, eh, sono tutte quante robe finanziate dallo Stato. Poi certo in, in, in, in, in America il finanziamento in ricerca e sviluppo è dato anche per ragioni militari, quindi molte sono agenzie militari, però è quello sempre... Sempre quello è, cioè non è che è un altro, perché la Apple in realtà se uno vede eh, quanto spendono in eh, ricerca e sviluppo, hanno una spesa bassissima, cioè hanno una spesa bassissima perché loro non fanno ricerca e sviluppo, loro prendono i pezzi che vengono da altre parti e sono bravi a metterli insieme e eh, a fare un prodotto che, eh, che poi ci piace, diciamo, però non, non, non fanno ricerca, perché fare ricerca costa un sacco di soldi. E ci vogliono i laboratori ci vogliono, ci vogliono tantissime cose che solamente lo Stato può fare allora, qual è il punto? è che la ricerca sono come, eh, vabbè, non la TAF ma insomma i treni e eh, queste cose qui eh, sono delle infrastrutture di nuovo la differenza tra una ricerca diciamo, ideologica e quella di fare una cattedrale nel deserto diciamo, ah, l'eccellenza fantastica invece quello che succede per davvero è un netto. Cioè, anche in America Harvard eh, esiste perché c'è un network eh, di università, di competenze, di qualità differenti. Quindi le, le parole chiave sono: non è meritocrazia, eccellenza e valutazione, ma sono diversificazione, adattabilità, cooperazione e soprattutto nella ricerca a tempi lunghi. E, ed è questo il motivo per cui, eh, cui eh, l'intervento dello Stato è fondamentale. Poi certo c'è cioè il problema è come posso raggiungere i, lunghi, i tempi lunghi se non sopravvivo in quelli brevi e questo è il problema diciamo, delle, delle, delle, delle generazioni, soprattutto dei paesi mediterranei, che sono state sacrificate diciamo, sull'altare dell'austerità perché le politiche dell'austerità si pagano e nel nostro paese chi le ha pagate più di tutti sono stati per il momento eh, i giovani e continueranno poi a pagarli perché sono, è, è, è anche un, una perdita collettiva diciamo di una conoscenza e una volta che quella conoscenza se ne va non torna, cioè non, è, cioè non torna torna sì però ma ci mette un sacco di tempo, per esempio è andato in pensione l'ultimo meteorologo italiano, no? ordinario, quindi praticamente niente, abbiamo chiuso la meteorologia, ma che, è possibile che un paese come l'Italia non ci abbia più nessuno che si occupa di meteorologia a livello accademico, è assurdo, la meteorologia è un campo importante, no? Per capire l'atmosfera, per fare le previsioni e poi anche c'è cioè, una serie di risvolti pratici non banali adesso che ci sono le fonti di energia alternative che sono legate diciamo, alle condizioni climatiche. Vabbè, come diceva Derek Bock, se pensi che l'istruzione sia costosa, prova l'ignoranza. Grazie. Grazie mille Francesco per l'intervento. Molto stimolante questa apologia del pluralismo che mi ci trova proprio allineato in tutti i sensi. E io avrei anche un sacco di, di questioni di cui, che mi, mi si sono sollevate nella testa come dei pop up, no? mi sono scoppiate le bollicine, avrei. però preferirei intanto vedere se qualcuno del pubblico ha domande da, per approfondire. A rivolgere a Francesco per, uh, mh, a proposito di questa discussione, se per il momento ci volete pensare, io. ecco. Sì, dai, prego, prego, prego. Già così, per ragioni di visibilità pubblica, allora eh, innanzitutto ringrazio Francesco, che conosco anche, ci siamo visti a Roma recentemente. Eh, tra l'altro, prima ho fatto vedere una slide, mi faceva sorridere. Perché, che era la slide su Berlusconi, che diceva che noi facciamo scarpe magnifiche perché dobbiamo fare ricerca. Ecco, io faccio ricerca sulle scarpe, <ride> penso di essere la persona migliore che, che può dargli risposte. Insomma. No, mh, adesso, cose, ha fatto vedere vero, quasi troppa roba, cioè, su ognuna di queste cose che ha detto si potrebbe discutere ancora ore. Eh, io volevo fare solo una domanda Francesco, in realtà mh, anche per non tediare il pubblico, che riguardava secondo lui eh, quale potrebbe essere un criterio che secondo lui è in qualche maniera oggettivo, nel, per esempio noi, eh, questo lo ha detto anche lui, abbiamo un problema di collegamento tra le imprese e eh, i centri di ricerca, le università, siamo tra gli ultimi paesi. Quindi è anche qualora volessimo dare tra un prospetto quantitativo al, a come la ricerca si traduce in qualcosa di oggettivo, come potremmo fare? Oppure se è ricerca di lungo termine, mh, secondo te qual è un'idea accettabile insomma, di, di, di, di valutazione della ricerca? Ecco, grazie. E, beh, di valutazione è una cosa di, diciamo, di, di, di, di, di connessione tra una ricerca... Eh, pura o comunque accademica e una ricerca diciamo, applicata è un'altra questione. Allora, su, sul primo, appunto, il, il, la, la, la, sulla prima cosa io direi il, la valutazione eh, no, è, è come un, un effetto, diciamo, perturba l'oggetto che misura. Non è una cosa neutra, non è una cosa esterna. Se uno mette dei criteri di valutazione la gente si adegua a quelli e cambia i suoi comportamenti per diciamo, ottimizzare diciamo, le proprie possibilità dati quei criteri. Poi può anche fondare Rors, come abbiamo fatto noi, che va quindi... <ride> però... <ride> sì, è un atto di, di, di auto, di, di, di, di, di kamikaze, però a seconda dei punti di vista. Comunque, diciamo, quel, questo è quello che succede. Quindi la valutazione deve essere una cosa molto, molto... Eh, per esempio, no? Ma qual è? Ma gli dico, ma poi. Questa, vengono dati in pasta all'opinione pubblica tutti questi miti assoluti che c'è la gente che non fa niente che, ma che, quello è il problema la gente che non fa niente io non conosco nessuno che non faccia niente ma conosco un sacco di gente che fa altre cose ma è quello è uno dei problemi fondamentali dell'università sono le eh, intersezioni con le attività professionali cioè i medici non tutti ovviamente ma una certa parte come anche chi, fa, non so, gli economisti, figuriamoci, eh, legge eh, gli avvocati, eccetera. E quelli hanno la, la, la, la, la, si mettono la spilletta come dire, vabbè, c'ho pure questa mostrina qui, poi fanno altre 50 cose e il vero, il vero budget lo fanno altrove. No? Ecco, quello è, sarebbe il problema da affrontare, come fare seriamente, eh? non queste cose in cui alla fine uno viene votato dai 4-5 colleghi del dipartimento e ognuno vuota gli altri per fare il tempo, come si dice, il tempo limitato, quelle cose lì. Cioè, uno su quello dovrebbe mettere un controllo serio, per esempio in Germania eh, chi fa attività accademica non fa attività professionale, punto. Um, non so se quella sia una soluzione, però sicuramente il problema è molto più quello del fatto di gente che non fa niente, ma quello sì, ma ci sarà pure un caso umano da qualche parte di uno che, che, che non va a lavorare, però non è quello il problema, okay? è assolutamente non quello. Per quanto riguarda invece il, il, quindi diciamo il problema di votazione vero è un altro. Eh, è un altro. Il problema è dare delle, de, dei criteri che non siano ogni volta diciamo, modificabili eh, per le esigenze eh, di una certa commissione, di, di, una certa, di un certo progetto, eccetera, eccetera, che poi quello che dietro questa bandiera valutazione succedono le cose più assurde, infatti volta stavamo, prima stavamo ricordando il caso di questi professori di diritto commerciale, no? che, era, sì. eh, che praticamente mh, sono stati quasi tutti indagati. Eh, per quanto riguarda il trasferimento tecnologico invece semplicemente uno dovrebbe studiarsi quello che avviene all'estero. In Germania per esempio c'è il Max Planck Institute che si occupa di ricerca di base e c'è il Fraunhofer Institute che si occupa diciamo di, di trasferimento tecnologico, no? è una specie di filtro che è, ed è finanziato dai privati. No? Noi qui abbiamo l'IT, Istituto, Istituto Italiano di Tecnologia che è stato fondato nel 2005 con l'idea che in pochi anni avrebbe preso il 100% del budget dai privati, siamo al 2019 e adesso come adesso prende se no il 2-3% del budget dai privati. Ci sta sempre lo stesso direttore scientifico, hanno eh, un consiglio di amministrazione con, diciamo, in cui ci sono tutti i capitani di impresa italiani, o, no, quelli che, che sono sopravvissuti, diciamo, e questi non ci hanno mai messo una lira. Lì diciamo in una valutazione, adesso uno può pure scendere nei dettagli, come ha fatto vedere anche eh, Elena Cattaneo, sarebbe una roba che non dovrebbe essere chiusa. Invece cosa fanno? Fanno Human Technopol. Danno 2 miliardi di euro per fare Human Technopol qua a Milano. Okay. Questo è. Diciamo, eh, cioè finché diciamo, succede questo, è difficile che uno. Ma perché succede questo? Perché nessuno veramente è interessato a un trasferimento tecnologico. Per assenza del ricettore, cioè c'è un gap troppo grande adesso, probabilmente tra la ricerca accademica e la ricerca che potrebbe servire alle poche in piccole e medie imprese che fanno beni ad alto contenuto tecnologico, perché purtroppo sono, sono piccole e quindi quando uno è piccolo diciamo, non ha la massa critica sufficiente da sviluppare diciamo, anche. Delle, una formazione di personale per, avere, per, per sviluppare queste cose. Quindi è tutto così, un po' eh, basato sull'improvvisazione. Sono altre. prego. Dunque, innanzitutto grazie Francesco per la brillante presentazione. Una cosa che non hai citato ma che sono sicuro tu abbia notato come ho fatto io è una sorta di eh, efficientamento del sistema italiano in particolare. cioè Molto spesso viene fatta una valutazione e poi i risultati di questa valutazione vengono usati in più campi diversi per finanziare cose diverse o per attribuire un ranking in campi diversi. VQR esempio classico. Io ritengo che questo sia un effetto molto distorsivo, perché una valutazione dovrebbe essere fatta per un fine e tu dovresti mettere i criteri adeguati a quel fine. Vorrei sapere cosa ne pensi, se puoi farci un commento in base ai dati che tu ovviamente conosci molto meglio di me. Ti ringrazio. Ah, sì, questo qui è, è un'altra delle, delle, delle assurdità, appunto della barbarie, in cui la valutazione è è stata usata e viene usata in Italia perché appunto questo, tutto questo non si trova all'estero, anche in Inghilterra, cioè hanno agenzie separate anche per la valutazione della didattica, la valutazione della ricerca sono cose completamente differenti, non danno in mano praticamente a un gruppetto di 5-6 persone nominate dalla politica il controllo diciamo, di tutta la ricerca, di tutta la didattica del paese, questo è il problema di fondo. Diciamo. Dopodiché, una volta che tu fai così, è chiaro che quelli fanno qualsiasi tipo d'abuso, perché tanto c'è cioè, chi li controlla, chi li contesta, a parte noi, diciamo, a parte Peppe, eh, che si diverte a, a contrastare, De Nicolao che si diverte a contrastare De con benedetto, quello lì, il primo della QQR che faceva delle cose terribili. Purtroppo è così, eh, appunto, è proprio una mancanza anche di... Eh, di, di, di da parte anche della comunità accademica perché poi questi che stanno lì sono in un qualche senso espressione della comunità accademica e la comunità accademica non si ribella e se non si ribella eh, possiamo fare Io potrei uh, dire un attimo la mia allora la... racconto soltanto la mia esperienza diciamo molto molecolare di, di, di ricercatore quando da anni ormai praticamente con un rituale uh, di anno in anno si cerca di distribuire ai vari membri del Dipartimento fondi di ricerca, quindi ci sono state annate con criteri diversi, ci sono state delle annate in cui prevaleva un criterio di valutazione di un progetto di ricerca. Altre volte, anzi la maggior parte dei, degli anni scorsi, insieme alla valutazione di un progetto, quindi qualcosa proiettato verso il futuro, diciamo così idealmente, c'era anche affiancata una valutazione delle pubblicazioni che sono state fatte no? quindi qualcosa che riguarda i risultati del passato i cosiddetti prodotti del passato eh, e c'era un po' di dibattito su che cosa fosse meglio se dare più peso alla valutazione del progetto per il futuro oppure più ai risultati del passato eccetera eccetera eh, nel nostro piccolo noi abbiamo verificato che purtroppo anche quando uno vol, tende a dare diciamo, peso al progetto per il futuro, no? come sarebbe anche legittimo pensare, visto che sono fondi destinati a qualcosa che potenzialmente è ancora sconosciuto, quindi da scoprire. Però alla fine quello si risolveva anche qui in logiche, per cui alla fine il valutatore dei progetti ci metteva tutta la sua pesante discrezionalità. Eh, e sostanzialmente valutava, valutava ottimamente progetti a lui vicini, magari proprio i propri, e si autoattribuiva tanti fondi oppure li attribuiva ai suoi studenti di dottorato che lavoravano per lui. Eh, e, eh, e dava pochissimo peso ad altri. No? Allora a quel punto c'è stato un, una, un moto di, di stizza da parte di altri colleghi che dicevano No, a questo punto il progetto di ricerca lo eliminiamo, infatti a questo punto è stato eliminato e ormai l'unico criterio che esiste è l'impact factor sostanzialmente, le pubblicazioni classificate per fasce, A, B, C, insomma con tutte le varie questioni, che però genera un problema diverso, no? perché poi come dicevi tu e come hai correttamente detto il criterio che tu adotti condiziona le strategie, quindi chiaramente se uno vuole più soldi deve far sì, e questo altra cosa giusta che hai fatto che hai detto, riportare l'esempio dell'economia perché quello è paradigmatico, è proprio il caso estremo se vogliamo, no? eh, in economia tu adotti delle strategie specifiche per pubblicare in riviste specifiche e se vuoi pubblicare in riviste ad alto impact factor devi occuparti di certi argomenti e non di altri e par, mh, guarda caso sono proprio gli argomenti più mainstream, più della maggioranza, più quelli che eh, come giustamente chiedeva la regina <ride> non hanno previsto eh, la crisi economica, no? quindi quelle sono le riviste ad alto impact factor. Allora torniamo al punto, eh, la domanda che, che è forse collegata con, col primo, con la prima domanda è il problema dell'esigenza di valutare qualche cosa di oggettivo, No? Ecco. Uh, è un ideale a cui che, che noi dobbiamo ancora inseguire oppure è più dannoso che altro, nel senso che l'ideale dell'oggettività applicata alle pubblicazioni secondo me è palesemente fallimentare. Almeno in economia io lo vedo proprio lo, lo, lo, lo tasto con mano. Senza, non, non credo che nessuno possa negare questo fatto. C'è cioè, chi lo nega, però non penso che sia degno di credito, chi lo nega? <ride> no? eh, quindi è, è fallito questo, questa strada, è fallito l'ideale dell'oggettività nella valutazione della ricerca sulla base delle pubblicazioni e dei prodotti del passato. Dall'altro lato c'è un problema, c'è il problema che la discrezionalità eh, della valutazione nel caso opposto potrebbe essere molto ingombrante, nel senso che poi può dare... Eh, cioè, potrebbe arrivare a così, delle distorsioni, per cui alla fine tutti i criteri, uh, i criteri di preferenze personali, quasi politici, di scuola, eccetera, eccetera prevalgono su una, su una valutazione onesta. Ecco, mettiamola così. Uh, questo poi si riflette, io ho parlato del mio dipartimento, si riflette poi su scala nazionale, se si fa il confronto, per quanto ne so, perché non ne so tantissimo, però se si fa il confronto col sistema inglese, nel sistema inglese il peso che hanno i criteri bibliometrici per valutare diciamo, la qualità della ricerca è molto più basso di quello italiano. Sì. Esatto, zero almeno ufficialmente, perché poi ufficiosamente chiaramente tutti li guardano, no? però ufficialmente ci sono dei referì che leggono le cose, se, se non sbaglio, no? dovrebbero leggere i prodotti. Da noi abbiamo creato un sistema in cui nessuno legge niente. Cioè ti valutano senza avere letto una sola riga di quello che hai scritto, no? Cioè sulla base di, di appunto questi criteri bibliometrici che ovviamente prediligono il numero di click come su Facebook, no? Cioè tu più click hai e più sei bravo a fare ricerca, questo è un po' il senso, no? Quindi da un lato è fallito l'ideale dell'oggettività, dall'altro se rinunciamo a perseguire l'oggettività ci esponiamo al rischio della pesante discrezionalità anche politica, anche diciamo così, di scuola o che ne so, semplicemente opportunistica di persone che hanno più potere rispetto ad altre. Prego. Sì, no, è proprio così, cioè, alla fine, ma qual è, cioè, voglio dire, ma di che stiamo parlando, qui ci devono essere persone che si prendono la responsabilità di fare delle scelte, punto. Tutta questa baracca assurda che è stata creata serve esattamente per evitare che ci sia questo fatto. Ci cioè, no, vabbè, ma mica l'ho deciso io, è che l'H-Index è 14, tu c'hai 16, e eh, quindi Cioè, si rimanda capito, a dei criteri che sono decisi da chissà chi, per, ma invece no, tu nei, nei posti normali, dove ho avuto la fortuna di stare, per esempio in Svizzera, no, ci stanno, si fa una selezione, ci sta il, il dipartimento. Si invitano anche dei, dei, dei, dei, dei, delle persone esterne, dopodiché si discute e si fa una scelta. Quelli sono, sono, sono coscienti di fare una scelta, di prendersi uno, metterselo in casa, quindi magari prima di farlo ci pensano un po', e cercano di prendere comunque dati dei criteri la persona più adatta, che poi non significa manco la persona migliore, perché migliore non vuol dire nulla. Cioè anche uno che deve andare lì, in quel dipartimento, in quella situazione e fare ricerca là, quindi non è che dipendi il, che è il corridore, Dice quello che fai 100 metri in no, 9 secondi, no? cioè non c'entra nulla, devi prendere uno che si, si adatti alla situazione, trovi un ambiente capito, intellettualmente stimolante per, per, no? per sviluppare le sue ricerche, c'è cioè una serie di condizioni, no? non dico, è, nei posti normali funziona così, ma pure in Francia per esempio dove anche sono stato, la valutazione era un comitato che veniva nel laboratorio, parlava con la gente, diceva ma tu che fai? Ma perché fai qui, che fai lì, eccetera. Poi alla fine facevano una specie di, di, di, di, di, di rapporto in cui diceva, vabbè questa roba qui funziona bene, questa cosa qui sono un po' critiche perché non si capisce bene il senso, qui potete migliorare lì e via. Cioè, ma questa è una valutazione fatta in maniera intelligente? Ma, io ho mai visto una cosa come questa che succede in Italia, ma veramente, è una cosa allarmante. Ma in nessun paese al mondo, quando io racconto a chiunque, sì, mi guardo e cioè, ma stai scherzando? Infatti ho smesso, perché sennò poi sembra che non lo faccio perché... Del ma sì, ma no, perché, ah, forse tu lo fai perché hai poche citazioni, che ne so, per dire, no? Ma sì, ma chissà ne importa, ma io ti pare che ho, fatto, ho studiato per vent'anni, per trent'anni, eh, la dinamica delle galassie e il mio obiettivo è avere 25 citazioni invece di 40. Ma che, che mi frega? Ma, per fortuna oh, mi sono posto altri obiettivi. Eh, eh, però certo, eh, sono degli obiettivi che purtroppo si scontrano con la realtà che mi circonda, però pazienza, che devo fare? Ci sono altre alcune? domande? Eh, allora, ehm, vabbè, non, cioè, vado un pochettino più rapido perché in parte già ha risposto. Eh, faccio un po' una, una ipotesi. Allora, mettiamo caso che nel 2017 ci fosse stato un incontro in un grosso teatro romano e eh, da quella cosa fosse nata una lista elettorale che avrebbe preso il 40% delle elezioni, dopo di a cui... <ride> Il professor Silvio Slabini partecipa e scusa, dopo le lezioni, in 2018 diventa ministro dell'istruzione eh, e, e dell'università della ricerca. Eh, quale potrebbe essere, o sta, diciamo, visto che appunto, ci sono modelli un po' diversi in altri paesi, è anche vero un po' che la ricerca e, e la Bocconi non dimostra se ci sono i Bocconi Boys, però la Bocconi è così riconosciuta, sia perché c'è un grosso tantam anche di rete, eh, nei giornali italiani, negli editorialisti, eccetera, però c'è anche una, una capacità della bocconi, in quanto tale di mettersi in scia con quelli che sono alcuni parametri di ricerca internazionali. Quindi, da una parte, chiederei quale potrebbe essere un modello eh, utilizzabile per il nostro paese, se uno avesse il potere di farlo, e allo stesso tempo c'è il potere effettivamente di fare quel, alcune scelte nel momento in cui la ricerca internazionale, comunque, tende ad assumere alcuni, eh, alcuni metodi di, di, di valutazione stessa. A livello di riconoscimento internazionale. Ma adesso è una battuta. Cioè, L'unica riforma è dell'Anvur è chiuderla. e Spargere sale, sì, sale no, sulle sì, macerie. Vai, vai esatto. <ride> sì, ma io pure cioè, l'esempio francese hanno fatto così, c'aveva cioè una specie di agenzia che rispetta a Anvur, di nuovo era la civiltà rispetto a barbarie però insomma alla fine hanno chiuso. No, io quello che insomma, farei subito, per esempio domani, se mai avessi la possibilità di, di, di, di deciderlo, è fare dei progetti di ricerca eh, completamente diversi da come vengono fatti adesso. Adesso c'è una buona occasione, perché comunque hanno recuperato 500 milioni dall'IT, che se li erano diciamo, un po' imboscati, e, eh, e li hanno, eh, hanno messi nel PRIN, no? Come gli hanno fatto la, la, la, la, valutazione, la valutazione in base al curriculum del, del proponente? niente proprio, non c'è niente da fare. Ma io dico, ma fai una cosa per i giovani, dai dei progetti eh, delle possibilità a chi ha 30 anni, a chi ce n'ha 40, no, però, no, vedi quello? Così, ma sì, certo, così, so. Beh, adesso è diventato ancora peggio, diciamo, no, ancora peggio, Cioè comunque diciamo, Fino all'inizio a, a degli anni 2000 il PRIN aveva un rate di successo del 30%, adesso è diventato del 5%. Cioè Nel, nel mio settore fisica e statistica eh, l'ultima volta un progetto ha vinto. No? Il capogruppo era Giorgio Parisi, che adesso è presidente della Canada dei Incei ed è di gran lunga il fisico italiano più noto al mondo. Non è che Giorgio non se lo meritava, ma io dico: Ma che senso c'ha che cioè, tu fai un, un, un, un, un, un finanziamento e dai soldi solamente a Parisi? Ma è ovvio che quello vince, ma vorrei vedere. E il problema non è quello, no? Ma è così, è stupida la cosa. E infatti, d'altronde. Quindi, quello sicuramente. E poi, è appunto, anche cercare di. Ma io non penso che sia un problema di valutazione, sia proprio un problema anche di, così, di, di ridare dignità a un lavoro che è stato veramente attaccato in, nelle maniere più becere negli ultimi vent'anni. Questo è il problema di fondo dell'università ma anche della scuola. Cercare di, di, no, quando uno si, si sente che ha una dignità, dopodiché delle cose non le accetta più, secondo me. Comunque per fortuna non sono ministro, per cui... Non ancora, non ancora.